Ciao, come va? Ah, oh, vabbè, a me andava un po' meglio nei giorni passati, ma adesso, come vedete, sto preparando le valigie perché si rientra dopo due giorni alle terme nella foresta nera per Halloween. È stato uno spettacolo. Quindi, insomma, mi invito domani mattina, come sempre alle 9 per essere insieme e chiacchierare. Ah, già, tra l'altro... Non devo dimenticare il mio diario di bordo perché ho iniziato a scrivere un diario di bordo e magari proprio su questi viaggi e quindi magari domani mattina, esatto, domani mattina magari insieme parleremo se mai nei vostri viaggi avete tenuto un diario di bordo ma non solo quello spicciolo con le poche spese dove avete proprio raccontato com'è stato il vostro viaggio. Vi aspetto domani mattina come sempre alle 9.15 la nostra diretta. Puntuali mi raccomando e aspetto i vostri racconti. Ciao, ora vado, perché come sempre sono in..